Salve a tutti, sono Letizia e vorrei consigliarvi di leggere Wonder, scritto eh, da Rachel Giamillo e edito da Giunti. Il protagonista del romanzo è August, non è un bambino come gli altri, perché è affetto dalla sindrome di Trip Collins, che lascia intatto il corpo ma deforma molto il viso. Non ha frequentato le scuole elementari per via dei numerosi interventi che ha dovuto subire, però quest'anno la madre vorrebbe che iniziasse a frequentare le scuole medie, così gli propone di andare a visitare la Beecher Prep School. Qui incontrerà il preside e anche alcuni ragazzi, come Julian, Jack e Charlotte. Mentre con Jack e Charlotte instaurerà subito un'amicizia, Julian lo prenderà in giro, lo chiamerà ragazzo zombie. E durante il romanzo leggiamo anche eh, la vita del protagonista, cioè di August, descritta dagli altri coprotagonisti, come la sorella Olivia, come il miglior amico Jack o anche Summer. Summer è una ragazza che lui incontra durante il primo giorno di scuola in mensa e siccome lo vede seduto da solo, prenderà posto insieme a lui e da lì nascerà una stupenda amicizia. In pratica eh, la cosa più bella di questo libro è appunto che noi leggiamo eh, la storia attraverso gli occhi dei vari coprotagonisti. La conclusione è stupenda perché capiamo quanto la scrittrice voglia trasmetterci con questo libro dei valori importanti come la gentilezza, come l'importanza del ruolo della scuola e dell'educazione all'interno della famiglia. E anche di quanto noi certe volte abbiamo paura di coloro che sono diversi da noi perché ci fermiamo soltanto all'immagine. In quale capitolo e da chi viene pronunciata la seguente frase? Era in momenti come quello che Joseph riconosceva il volto di Dio nella sua forma umana, brillava nella gentilezza che gli altri manifestavano verso di lui, splendeva nel loro ardore, si nascondeva nella loro premura. Era in vero una carezza nel loro sguardo. Vi invito a scrivere la risposta nei commenti e a presto. La conclusione è stupenda. Non ecco. Dai. la cosa, come l'importanza uh, del ruolo della scuola e dell'istruzione in famiglia dell'educazione E' mm. con uh, la sindrome uh, di tricolli aspetta, aspetta, inoltre il libro Wonder um, ti fa La campana qua ci, ci volevo Va bene dai l'ultima E stavolta viene bene.